Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog di Barra Questo è un video vlog di quelli proprio che si vanno in giro per la, per il, cioè per la città o per, per, per, per il proprio paese. Però questo è un video Kikiriccio perché, siccome che sto riprendendo a fare i video con la Canon, voi non lo vedete, ma sono, stavolta sono con una fotocamera perché ho voglia di sperimentare. Come si può fare un video con la fotocamera, caro? Non faccio nessuna recensione perché, perché l'ho fatta in passato, ma poi l'ho cancellata perché era un video inguardabile e inascoltabile. Cosa voglio dire con questo? Che era un video che non si sentiva bene, non si vedeva bene, adesso, siccome ho fatto grandi progressi col canale, almeno credo e spero che sia così, sia veramente c'è da mettersi le mani ai capelli. E niente, quindi ho voluto fare questo video dove vi faccio vedere che cosa faccio oggi, insomma non è che ho fatto nulla di che oggi. Ho dormito tutto il giorno quanto è grande, eh, che, che può costare la mia nonna perché è vero, ho dormito un bel po'. Poi mi è venuta anche una mal di testa, ma po' i dettagli. Eh, non mi sto truccando in tutto, in tutto quasi l'estate, non capisco perché, prima mi stavo truccando di più, ma mo, ho smesso e eh, spero che i trucchi non mi si guastino, non mi diventano scaduti, perché spero di no, perché io li sto usando, non, tu, non dico tutti i giorni ma una volta. Un giorno sì e l'altro no, un giorno sì e l'altro pure. Ah, ah, dipende da come mi va a me. Non è sempre così comunque niente, Ops. aspettate che questa roba qui che mi scende, ok, vi dicevo, mm, allora, tanto, ah, mi avvicino un po', ok, non voglio avvicinare un po' di più, perché non so ma cosa mi vedete, ok, sì, adesso mi vedete, sì, sì, c'è lo specchio retrovisore, lo specchietto qua per truccarmi, perché sennò io non vedo cosa sto, come, come mi sto mostrando e soprattutto cosa devo dire comunque ehm, mi stavo dicendo che cosa mi sono persa vabbè niente che eh, appunto ho dormito un sacco eh, eh, non mi sono truccata non mi sono truccata ogni tanto mi trucco ma non sempre eh, le palette spero di poter continuare a pulirle aspettate e eccomi allora, scusate, ero stata interrotta, allora, vi dicevo appunto che mi sto truccando poco per il semplice motivo che preferisco far respirare di più la mia pelle E poi anche perché ragazzi, ho questo caldo, che ne ho voglia di truccarsi se sì è vero, se non ho una pelle abbastanza, ehm, se c'è, scusate, se ho una pelle non proprio bella da vedere anche dal vivo è bene toccarsi ma ragazzi chi ha detto questo secondo me non c'è scritto da nessuna parte che uno non si può si deve per forse truccare anche se non ha una pelle perfetta e è bello anche stru lasciarsi struccate e, e anche se vabbè dico hai una grande acne io dico è bene curarsi e fare una buona skincare dalla, dalla skincare si può riuscire anche a, mh, vabbè, non lo so, a truccarsi, a farsi un bel trucco ma anche avere una buona pulizia della pelle secondo me comunque io non sono né una dermatologa, non sono nessuno, non voglio insegnare nulla a nessuno però mi piace parlare di queste cose perché io ho per toccare il canale per cose come tutto all'inizio ripetisco e lo, lo aprivo per, per la musica, cioè lo ascolto avevo youtube c'ero tuttora come è per adesso solo per la musica poi oltre a diventare un utente youtube piano piano non mi è vero non mi riplutano youtuber però molti mi hanno detto non dire che non sia una youtuber perché lo sei sì è vero lo sono ma non sono una youtuber avete capito questo gesto no ve lo dico stragrande che mi conoscono tutti no perché non è così sono youtuber che eh, preferisce mh, farsi i fatti suoi Però se può avere modo di conoscere persone Perché ne sto conoscendo di belle persone qua su youtube Bellissime, bravissime Molto competenti Molto serie Non dico che io non sia seria Però che eh, adoro nel mondo del make up Tanti vari argomenti, vasti argomenti come quelli che faccio io, ma diversi, totalmente, totalmente diversi dai miei come Veronica, la bambina mai cresciuta come Luana, Gigi Topax come Amarly Scuba Libre e tante altre ancora come, come ce ne sono tante qua su Youtube che mi piacciono tantissimo, come Kimono Blue Gattaluna che adoro tantissimo ma in primis, in primis adoro molto Clio Makeup, è vero potrei non fare nomi ma io li faccio perché amo da morire e adoro Clio makeup. che ve lo dica fa mi piace che devo dire non, non è una colpa non sto sudando sono pulita sotto il naso vabbè niente non dico che qualcuno mi stia pensando perché per me è una, fantomi, una pantomina una stupidata quindi non credo che nessuno mi stia pensando anche se sto dicendo una stupidata anche io ma e ho chiudito punto appunto, finisce lì Ehm Allora, vi stavo dicendo eh, Come ho passato oggi la giornata Allora, appunto Non l'ho passato tutto il giorno in casa Ieri, oggi Purtroppo, si sì, dico, perché purtroppo Perché fa troppo caldo, ragazze Oggi appunto sono andata per la commissione Questo non ve l'ho detto Perché dovevo, dovevo per forza Per forza di cose, sì Andare a vedere come si stava mettendo Per gestare il mio telefonino il Huawei Pips, non sai che ovviamente ciao proprio non, non ce l'ha fatta a, a farsi cioè, non ho potuto registrare perché era troppo rotto allora, questo qui è bello nuovo, l'ho preso a compleanno di mio, anziché festeggiare il suo il mio, anziché festeggiare il suo compleanno abbiamo festeggiato il mio, quindi vabbè, tutte, tutte e due perché, vabbè voi direte, ma perché siete nati lo stesso giorno? no, lei è nata nel in un altro anno, ovvero nel 42, lei è del 42 mia nonna, io sono dell'88 comunque questo non c'entra niente per dirvi che lei anziché festeggiare il mio compleanno, cioè il suo compleanno, il suo stesso compleanno ha festeggiato il mio vabbè, uno uno così, e anziché comprarsi qualcosa ha comprato cara cara a me, un telefonino che potevo anche aspettare ma vabbè, io testarda come sono è come sono ho voluto per forza comprare un telefono mi direte perché non l'hai aspettato potrei prima prestigiare di comprare una piola e poi aspettare a quanto era il momento necessario per comprarlo sì è vero ma io ho fatto sempre come dicono gli altri sei troppo testarda e sei troppo mm, a volte egoista sì potrò essere egoista ma eh, io purtroppo senza un telefono non ci sto stare, sì, lo so, sono proprio una, una str, una strò una per non dire altro per pallacce. però mh, sono fatta così: sono fatta stupida, sono scema quello che volete, ma non ce l'ho fatta, quindi ho dovuto comprare a tutti i costi, raga. Eh, sappiate che io sarò difficile da sopportare, da combattere, da sopportare tutto quello che volete, ma Finché non ottengo qualcosa a tutti i costi e quando voglio io, non sono contenta. Che ci potete fare? Sarò difficile, quello che volete, ma ecco perché ho un'amica che mi supporta tanto. Non è Stefano, qualcun un'altra. Non sto qui a dirvi chi è, come e perché, ma mi sta aiutando tanto psicologicamente. Ehm, appunto, voi direte, ma tu sei stata adottata? Sì, sono adottata e sono... Mia nonna mi ha adottato perché mia madre quando non c'era più, quando mia madre ahimè, è morta, mi ha dovuto lasciare mia nonna e mia nonna mi vuole tanto bene e ha detto sì, figlia mia ti tengo io, non faccio nomi, faccio una specie di midrage, di mistero perché è bene così che... Non voglio dire troppo fatti miei perché già vi ho raccontato, se le... volete vi linko il le... le... link del... Vi racconto la storia della mia Droma Life, insomma. E quindi oggi vi stavo a dire che praticamente con questo telefono, questo qui uno è nuovo, e l'altro, il Huawei Y6 l'ho dovuto gettare e eh sì, lo so, se sono disprecati perché mi hanno preso 15 euro per poterlo giustare, non se ne è fatto niente, l'ho aggiustato e ce l'ho buttato nel. non l'ho buttato, l'ho messo nella mh, quelle cassette che si va mh, qui nel mio paese qua a Palau. nel mh, come si chiama? Sì, in un cassetto dove ri, ri, ri, ricicla, ri, riciclano. Eh, cose tecnologiche tipo smartphone, tablet, computer non credo, ma più che altro computer no, aspettate smartphone e tablet e altro non saprei, forse macchine fotografiche, fotografiche non saprei, comunque sì, fatto sta che ho voluto mh, ho voluto farla giustare, ma non mi è basso niente farla giustare perché. Continuavo a telefonare, telefonare, telefonare finché poi oggi non sono andata a Buffetti e cosa mi ha fatto dire? Toh, ecco qua, questo è il tuo telefono, ma non credo che te l'abbiano aggiustato, comunque sono cioè, il prezzo del, della spedizione o di quello, non so neanche per cosa me l'abbiano fatto eh, tirare fuori questi beletti 15 euro che sta il fatto che che sì ragazzi, che non ne passa niente fare giustare il telefono. Che avevo prima, con cui registravo tutti i miei bei videocli. Che poi vabbè, per me saranno belli, per voi saranno brutti. Io dico che sono belli, non sono questi fatti bene, bene alla perfezione come li fanno in tv. Però ci tenevo a dire che mi piacciono i video, come li faccio. È vero, non hanno un senso logico di quello che dico, perché non avranno mai un senso logico. Mi accontento di ciò che dico e eh, di come io riesco a. Eh, come dire, come riesco a, a trasmettere a voi la mia passione per parlare con voi per sfogarmi con voi anche se non può essere sempre una valvola, una valvola di sfogo il mio canale YouTube? Ma deve essere anche un po' di divertimento, un po', un po' e un po' perché altrimenti non mi si calcola nessuno. Già lo so. Questo non era come nel 2016 e nel 2013 che. Era tutto wow, quasi perfetto. No, adesso se non ti fai qualche pezzettino di, di taccuino con una penna, non sei nessuno perché? Perché ti devi, ti devi trascrivere qualcosa, altrimenti vai, se vai fuori, mh, fuori tema, non ti segue più nessuno, devi farlo accorto o una via di mezzo. Ora l'ho capito è così, ma io non ce la farlo, faccio a farlo video. Scusate se parlo in maniera tipo la toscana, ma a me stanno troppo simpatici i toscani a partire dalla la bambina mai cresciuta, ossia Veronica. Comunque, nulla, io appunto saluto Veronica e tutte le altre che, che mi guardano di tanto in tanto, non lo so neanche più se mi guardano, ma ci tengo a salutare di nuovo. Rinnovo i miei saluti, Luana Gigia Topax. E, come dire la mi è cresciuta grazie di avermi ricordato Melanie qua c'è anche il complimento da sola <ride> e poi ehm, sì, Steffi il canale della pirottina e tante altre che adesso non cito perché ah vabbè io non credo che guarderei mai i miei video <ride> ciao buona buonanotte perché non so se guarderei mai ma io provo comunque a salutarti eh, anche la, il mondo di Frenchie il mondo di chicca vabbè alcuni youtube lo sto soltanto lo stesso anche se non guarderanno mai i miei video la gatta Luna cremono blu e eh, vabbè anche lei ci tengo a, salut a salutarla un bacio a tutte e niente ragazze questo era tutto che ehm, so Intanto eh, ci tenevo a dirvi che eh, grazie ancora di cuore perché mi segue costantemente dall'inizio, da quando ho cancellato l'altro canale, sia a questo, eh, che è stato ricreato nel 2020, del... Non mi ricordo, marzo del, del marzo, del 2020, ma non mi ricordo che, di che giorno, aspettate, secondo me ci guardo, un secondino solo, per assicurarmi di non dire balle allora si sì, del 27 marzo 2020 è stato creato esattamente il 27 marzo 2020 io ho ricreato nuovamente sto canale youtube perché nel, 2000, nel 24 dicembre 2013 ne avevo un altro che superava i 1000 iscritti ma mo eh, l'ho cancellato per un errore che non volevo fare cioè, praticamente sta così, il fatto che io volevo far vedere e mettere i mi piace visibili ma youtube ahimè, vuole l'ennesima volta che fa l'ennesima schifata perché a volte youtube è una schifezza ma non sempre cioè, però è il suo contro ha fatto sì che e cambiasse il suo sistema informatico youtube cosa ha fatto ha messo mi piace nascosti io così non posso fare più nulla quindi posso solo vedere io che, mi... che cosa metto quando metto like agli altri canali youtube ai video degli altri canali youtubers e, e youtuber o come se vabbè ci siamo capiti comunque e l'altro canale mio c'è cioè, allora canali hai? Lo so, avete visto che ho un casino di canali Allora, uno non so più la password Quindi ciao cioè, ne proprio Salutatelo E l'altro è youtuber Melania eh, Palauro, cosa del genere, Non ve li faccio vedere perché tanto Se volete li potete pure vedere Tanto O l'uno o l'altro prenderò confidenza con, Confidenza Che sto a dire? No vabbè Non taglio neanche ragazzi Se volete lo vedete A me in pace Um, se volete vederlo lo vedrete tanto lo cercherete nel, nel, se vi appare nei consigliati non lo so e, prima o poi registro quei video anche per quegli altri contenuti che voglio portare come videoblog o okay, che riccio o videoblog direttamente di, eh, fatti in casa tipo come questo di adesso da seduto o anche da in piedi e niente quindi quante volte ho detto niente contateli <ride> Questa è una crubacchona che non ce n'è, ma vabbè. E... Ah, stavo dicendo, mi sto appuntando tutto ciò che voglio dire per ogni video, singolo video, che voglio fare su questo benedetto canale YouTube. E... e comunque ho cancellato il canale per errore. Quindi, errore sarebbe a dire appunto quello che ho appena spiegato. Perché volevo far vedere i miei piaccia come te voglio gli altri. Ciao! Non essere fatto più niente, così ho Fatto in modo che l'ho cancellato perché? perché, perché sono stupida, ragazzi. Sono stupida, capito? Io fa sono stupida, quindi ho fatto così e l'ho cancellato. Vabbè, che meglio va, che meglio come sto zitta. E se sentite baccano, non sono io, è semplicemente la tele. Che fa un baccano della madonna poi mi la manco da un orecchio ci sente bene e proprio lì l'ho voluta accontentare per amor mio ma soprattutto suo e ho detto oh no perché è, è... mi chiede di molto di alzarti la televisione perché non sento bene a me la ho quasi 80 anni dammi il modo di alzare di più la televisione a, che glielo, a quanto io l'ho alzato poverina ti mi aiuto e povera anche lei vabbè a 100 volume a 100 perché non ci sente raga come devo dire, non ci posso fare niente sta diventando anziana e come gli, tutti gli anziani che si rispettino non sente bene quindi a 100 gliel'ho messo là. voi direte ehi esagerata eh, se non ci sente che ci posso fare raga quindi nulla ragazzi portate pazienza in ogni video parteciperò anche alla mia televisione e <ride> <Mamma mia. ride> eh, no non voglio ridere di, di di cose di, di lei, però mi fa buffo che meschina non ci sente. Vabbè, pazienza, porta pazienza. Voi mi direte, certo, che se ci posso fare e poi niente, ragazze. Tutto il resto, ehm, cosa dirvi? Ehm, si, sì, da qui avanti, proverò a portare contenuti di trucco, non vi prometto niente perché eh, Purtroppo, con questo caldo non so se riuscirò a truccarmi, ci voglio provare a truccarmi, da, proverò e basta a truccarmi E niente, mi avvicino un po' di più, anche se non mi sto truccando, in questo momento comunque, per dirvi Se vi fa piacere, iscrivete, iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete il tasto all'insù, cioè il pollice all'insù su sto dire, vabbè, Sto un po' delirando perché c'è un caldo che si muore, adesso non ce l'è perché la finestra è chiusa. Voi direte, finestra chiusa? Sì ragazzi, perché si sente di meno, ma quando l'apro cioè, si muore, entra un caldo fotonico, come si suol dire, non so che dice fotonico, forse è l'angolo di Kate, C4Kate su Instagram, l'angolo di Kate, l'angolo di Caterina, che dè, tra l'altro l'amica, l'altra amica di... The Witcher, posizione di bellezza, Caterina, le due Catrine, va bene, niente, io vi saluto tutti, un bacio appunto, bel like, iscrivetevi, attivate la campanella e appunto, perdonatemi per tutto questo trambusto di chiacchierare, ma a me piace chiacchierare e noi ci si vede un prossimo video, adesso vi allontano un po' di più, Oops. e niente, eh, con questi miei... Mi ho bel vestitino, io vi saluto e oddio, come ho messo questa bambolina? Aspettate un attimo. Sì, ho due matriosche, bellissime, che mi fanno veramente impazzire della sua bellezza, mi piacciono un mondo. Già. Non so se la volete vedere. Vi faccio vedere come ho sistemato qua tutto attorno. Sì, allora, eh, aspettate un secondo e torno subito. Allora, questa è la mia postazione trucca dove eravate prima seduti qua sopra, qua, vedete? E vabbè qua ci sono le maschere, non ce ne frega niente. Queste sono le mie matrioschine, e vabbè, sì, questa è la foto di mia madre quando ero piccola io con lei. E poi ho sistemato tutte le mie matrios, tutte, due ce ne sono eh, già tanto, vabbè e niente. E questo è il mio mondo mi capposo, ovvero? Qua c'è lo specchio per vedermi, io perché non so come vedermi altrimenti. Qua ci sono i miei pennellucci, vedete? Poi qua c'è una trousse di pupa, le, SP, le, le PPF2, non so come chiamarle perché non mi ricordo. Comunque sta il fatto che le mascherine e il microfono, che tanto non lo so più. Poi qua ho tutto il mio... Um, il mio mondo make up appunto dove ho tutti i miei le mie cose, le mie cose belle. Cioè questo qua l'ho spostato che era di là, era lo vedete dove era, era di là, era qua. L'ho spostato qua per farmi mettere la telecamera. E qua c'è. vabbè, vedete cosa c'è. smalti, mh, rossetti, qualche ma per le unghie, mascara, ce ne ho di cose. Poi facciolettini, faccioletti, per, faccioletti multiuso. Che tanto faccio mille usi, vabbè. Detergenti e cose varie. A cancellare, che non utilizzerò mai più perché mi ha bruciato come l'inferno. Sto parlando di questa delle Eurospin, vedete? Eccola qua, questa. Poi, questa è una cosa che devo utilizzare. Mamma mia, che buco, che sembra! Io non so perché non. Non chiudo con la televisione, scusate il, il trambusto. gusto. Poi, allora, vi dicevo, qua c'è ehm, Douglas, eh, che dirvi, eh, altri campioncini, campioncini, scatola campioncini, una scatola del Royal Beauty, eh, qua altri campioncini della Vichy, Sephora, eh, farmacia, make-up, palette, si, sì, se... va, ho la stessa cosa, palette, un campioncino qua, campione anzi altro, senso dein che devo ancora utilizzare, senso dei che ho finito, mi strapiace, pulisce bene i denti, e non mi fa sentire più di tanto la mia sensibilità perché sono molto sensibile ai denti e alle gengive, quindi no comment. Ho preso, sto utilizzando in questo momento il colgate, vedete? Colgate, cos'è colgate? boh, anti tartara, non saprei questo comunque questa è una piccola trousse dove che mi ha regalato mia cugina Franci non so se vedrà in questo video ciao comunque e vabbè, tutte queste sono cose che mi ho messo di qua, come la trousse un'altra trousse un porta trucchi perché dentro se vado in sala o in cucina mi trucco lì su c'è cioè sulla tavola della cucina e. Poi, vabbè, questa è la scatola, la cassettiera, dove ci metto tutte le mie palette, e niente. Questo è il mio specchiettino, e vabbè, non vi mostro altro, perché ho letto disfatto e non mi sembra il caso. Adesso vi faccio andare, dove eravate sotto il mio posto, e noi ci si vede dopo, per i saluti. Niente ragazzi, adesso io vi saluto, perché altrimenti vi divento veramente davvero troppo, veramente, veramente troppo lungo, e un bacio, veramente. vi raccomando seguitemi su Instagram perché da qui in avanti pubblicherò sempre con questa benedetta macchina fotografica della Canon per chi non lo sa edito Windows Movie Maker perché che ne massano ultimamente mi sto facendo un po' il nervosire di brutto perché non so come tagliare i pezzi quindi faccio un disastro dopo l'altro quindi adesso taglierò da qui in avanti con Windows Movie Maker i miei video sempre se riesco a tagliarli non è detto ma vabbè e nulla io adesso provo a um, come dire editare sto video e ve lo mando adesso in onda se riesco non è detto a presto ciao un bacio ragazzi voglio bene ciao like commento e se vi va iscrivetevi ciao bacio